Nuoto, mondiali junior Indianapolis, Martinenghi da record. Nicolò Martinenghi bussa alla porta della storia. Un centesimo divide l'Azzurro dalla mitica barriera dei 5.900. Al termine di una stagione lunga e faticosa, ai mondiali lunga R Indianapolis trova un ulteriore progresso cronometrico e, dopo la mirabolante batteria, Scende a 5.901 nella semifinale dei rana. Record mondiale in lunga R e record dei campionati, prestazione che illumina sulle infinite possibilità del talento italiano. Pinzuti, sesto complessivo, 10.126, completa il pomeriggio di festa. Ad insidiare Martinenghi, seppur a debita distanza, la coppia americana Vickley, Andrew. Nella prima giornata di finali, quattro titoli in palio. I 400 maschili vanno ad Abruzzo, 34.919, sul podio Ollo e Freman 3. I 400 misti, al femminile, parlano invece lingua asiatica. Doppietta giapponese, la Kojima è lunica sotto i 440, 43.914, precede la connazionale Sasaki. Spicchio d'Europa, la serba preva re di bronzo. Epilogo con due staffette, esaltanti riscontri. L'Ungheria domina la 4X100 SLU, grazie alla prima frazione di Mila che alla quarta, 4824 lanciato, di Nemet. Seconda posizione per la Polonia, poi l'Australia. Nella 4X200 SLD, invece, record mondiale in lunga R e record dei campionati per il Canada di Olesia Kerouk. 75.147. Si arrendono Russia e Giappone, squalificata l'Italia. Le semifinali, nei 50 Rana di, miglior tempo per la Muxarri, al comando della seconda prova, 3.109. La Knelson, Canadese classe 2001, guida la prima 3115. Quarta assoluta e pericolosa, la BARTA. Nei 100 Dorso U 5443 di Gonzalez, a un decimo Ferguson. T.Ciccon, ex equo con Argione, è il primo degli esclusi. Tocca in 5589, nono riferimento. Infine, scoppiettante responso dai 100 d'orso di La Rook piazza il nuovo mondiale in lunga R, 5928. Replica alla performance della Smithy in batteria. Quest'ultima è comunque in scia, 5941. Hanno un margine consistente sul resto della vasca. Dodicesima ed eliminata la quaglieri.